Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch eh, Give a Car to Friend. Eh, diciamo che quello vecchio è stato mezzo facciato la Rockstar ci ha messo le mani in pratica. Per fare questo glitch, ragazzi, come il precedente, dovete andare davanti alla base operativa e dovete far comparire. Eh, diciamo base operativa piena però prima di fare ciò andate in parti come avete appena visto che ho fatto io e vi unite ad un amico questo amico dovrà stare in una sessione differente dalla vostra solo ad inviti e dentro una missione con la sessione chiusa automaticamente dovrete pigiare xxx tante volte molto velocemente vi comparirà la schermata buggata che avete appena visto vi suicidate e poi invitate il vostro amico nella vostra sessione in questo modo potrete eh, prendere diciamo il veicolo io lo sto invitando così perché ho un botto d'amici e quindi prima di capire dove cazzo sta ci metto una vita e mezza quindi lo sto invitando così a questo punto ragazzi eh, aspettate che rientri il vostro amico nella sessione il glitch è abbastanza semplice e prendete la sua auto ragazzi sto cercando un after patch per far funzionare quello eh, che c'era in precedenza quello che si usava fino a ieri quindi se trovo l'after patch se riesco a trovare o a capire eh, per quale motivo non si può usare la motrice o per quale motivo non ci fa entrare nel diciamo nella base operativa eh, ve lo porterò immediatamente sul canale però eh, al momento questo è funzionante ragazzi quindi io spero sto tentando ragazzi un modo o l'altro per eh, diciamo per far funzionare quello che c'era fino a ieri anche perché alcuni mi dicono che non li fa entrare nella base operativa alcuni diciamo eh, gli da problemi che non fa usare la motrice anche a me per esempio non ha fatto usare la motrice per spingere una moto quindi ho dovuto fare con un altro veicolo insomma ci sono tutta una serie di problemi questo glitch quello che vi sto portando adesso al momento è funzionante quindi ragazzi eh, per ora usate questo sto lavorando per cercare come ho già detto l'after patch dell'altro cercando di capire perché non funziona l'altro troverò il modo di far funzionare quello lì semplice semplice anche come glitch dei soldi perché avevo portato anche un glitch dei soldi lo riporterò sul canale ragazzi non vi preoccupate che sto impegnandomi a cercare questa cosa come vedete dopo che entrate vi farà una lunga schermata nera non l'ho tagliato il video proprio per questo motivo, per farvi vedere, però non vi dovete preoccupare, non avrete il pallino giallo come nel vecchio glitch, in quell'altro molto più vecchio, però comunque potrete uscire fuori tranquillamente. Una volta fatto questo passaggio dovrete solamente riavviare l'applicazione la, per usare il veicolo, ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.